Abbiamo già parlato del colesterolo e delle condotte alimentari utili per controllarlo, ma in realtà esiste una dieta specifica. Vediamole insieme. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno, che ho creato una mia accademia chiamata Alimentazione dalla salute al dimagrimento, un corso online in cui mostro la logica che c'è dietro le diete e che potrà aiutare anche a perdere qualche chilo e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti e le informazioni. Oggi parliamo di colesterolo. Torno su questo argomento dopo averlo affrontato qualche tempo fa perché nel video della classifica delle diete ho accennato a una dieta specifica per questo problema e ho deciso che vale la pena approfondirla un po'. Si tratta in realtà di suggerimenti per un vero e proprio stile di vita salutare, ma ovviamente qui eh, ci soffermeremo a parlare soprattutto di alimentazione. Eh, queste indicazioni sono state sviluppate dal National Institute of Health americano e come detto non è una vera e propria dieta ma delle indicazioni per migliorare l'alimentazione e lo stile vita, di vita nel complesso. Avendo già spiegato nel mio precedente video cosa sia il colesterolo ematico, non mi dilungo molto. In breve possiamo dire che la molecola di colesterolo c'entra parzialmente, ma quando facciamo le analisi quello che andiamo a vedere è un complesso di grassi e proteine che viaggiano nel sangue. In pratica andiamo a vedere la situazione dei grassi che navigano nel nostro sistema circolatorio. In questi complessi troviamo proteine, trigliceridi, colesterolo e altri tipi di grasso. Quando analizziamo il colesterolo LDL andiamo a vedere i complessi che depositano i grassi nei tessuti periferici. Quando invece andiamo a vedere il colesterolo HDL sappiamo che fa il percorso inverso. I grassi vengono prelevati dalla periferia per essere portati al fegato. In tutto ciò quindi l'impatto della dieta è più complesso rispetto al semplice diminuire il colesterolo alimentare. Quindi c'è bisogno di strutturare per bene un intervento utile. Il protocollo si chiama Therapeutic Lifestyle Changes o anche TLC, abbreviato, che poi è la sigla della dieta associata. Tutto sommato non è molto diversa da una dieta mediterranea, se non che invita a essere un po' più rigidi nell'evitare alcuni alimenti. Tra gli alimenti permessi troviamo i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta, i prodotti caseari magri, la frutta secca, la carne magra, il pesce e le uova di queste ultime però in un pdf scaricabile dal sito dell'NIH si specifica che si consiglia di non superare i due turli a settimana oltre a questi gli alimenti grassi dovrebbero essere rappresentati da olio d'oliva, dalla frutta secca e semi, eh, gli oli derivati da essi, la soia, l'avocado e i pesci come salmone e trota. Da limitare invece sono i prodotti ricchi di sodio quelli ricchi di grassi saturi come la carne grassa e i formaggi, gli zuccheri aggiunti l'alcol. Una cosa viene molto sottolineata sul sito dell'NIH, l'importanza delle etichette. Giustamente uno potrebbe anche chiedersi come fare per applicare questi suggerimenti. Io amo dire che la dieta non si fa a casa ma al supermercato perché è in quel momento che decido cosa mangerò nel prossimo futuro. Ebbene quando siamo al supermercato dobbiamo cercare di andare oltre il prezzo del prodotto e andare a leggere le etichette in particolare bisogna fare attenzione agli ingredienti per vedere se c'è per esempio del sale aggiunto magari è chiamato anche cloruro di sodio e nei valori nutrizionali è spesso indicato anche il valore del sodio del prodotto come indicazione generale si suggerisce di non superare i 2,4 grammi di sodio al giorno eh, pari a più o meno un cucchiaino di sale compreso il sale che si usa per salare la pasta quindi conviene scegliere un prodotto con meno sale possibile o addirittura senza. Invece del sale possiamo esplorare i sapori delle spezie, cercando di fare attenzione al contempo anche ai prodotti pronti come salse o condimenti complessi. Un'altra voce utile è quella dei grassi, perché viene spesso sottolineato quanti grassi saturi ci sono rispetto ai grassi totali. Quello è un valore importante perché influisce molto sul colesterolo ematico, dato che il conteggio complessivo dei grassi saturi è complesso perché passa dalle calorie consumate e dal fabbisogno di ciascuno ehm, il mio suggerimento è semplicemente quello di ridurli il più possibile le principali fonti di grassi saturi sono i prodotti caseari ricchi di grasso i tuorli d'uovo e le carni grasse sempre in etichetta si può andare a vedere la quota di zuccheri semplici del prodotto Normalmente c'è scritto carboidrati di cui zuccheri, la distinzione tra i due riguarda gli zuccheri semplici o complessi, questi ultimi chiamati genericamente carboidrati. Anche qui meno zuccheri semplici ci sono e meglio è. Infine per quanto riguarda l'alcol difficilmente è un ingrediente di qualche prodotto, più comunemente è usato come conservante in alcuni pacchi di pane confezionato ma una volta aperto il pacchetto evapora. Piuttosto va evitato il consumo frequente di bevande alcoliche. Il mio suggerimento è di non bere affatto se non si è abituati a farlo, di non cominciare e di limitarsi a un bicchiere di vino al giorno per le donne o due per gli uomini se si ha questa abitudine. Non esistono consumi sicuri di alcol ma in un organismo sano queste dosi sono comunemente accettate come sopportabili. A mio parere questa dieta ha un'impostazione piuttosto simile a quella mediterranea quindi sono assolutamente favorevole a seguire queste indicazioni. Il consumo di alimenti soprattutto vegetali, aggiungendo qualche volta a settimana carne e pesce, è sicuramente un'ottima condotta alimentare. Io credo che questa dieta sia un'ottima impostazione per ridurre il colesterolo ematico e può essere sfruttata anche come base per una sana abitudine alimentare. Bene, questo è tutto.